La Mezzia terma è perché è in questa uh, cittadina uh, della Calabria che è, è stato uh, eletto il primo deputato leghista uh, della storia calabrese. Solo che questo deputato leghista, uh, Domenico Furgiuele, ha una particolarità, una particolarità perché ha una parentela ingombrante. Il suocero è in carcere per estorsione aggravata dal metodo mafioso, il suocero ha i beni Confiscato in primo grado su richiesta della procura antimafia di Catanzaro. La moglie di Domenico Furgiuele è rimasta coinvolta anche nel sequestro uh, del padre proprio perché alcuni beni per la magistratura erano riconducibili proprio al padre, cioè al suocero del deputato leghista. Il capo della Lega a Rosarno si chiama Vincenzo Gioffre. Gioffre negli anni passati ha fondato due società cooperative insieme a dei personaggi legati all'andrangheta. Sempre a Rosarno il consigliere comunale in quota Lega si chiama Enzo Cusato, è il consuocero del boss locale Rocco Bellocco, si è accusato che Gioffre erano presenti dopo le elezioni del 4 marzo 2018 in Calabria al comizio di festeggiamento per lo straordinario risultato ottenuto dalla Lega in Calabria. Non solo, erano seduti allo stesso tavolo con Matteo Salvini andato a Rosarno per festeggiare l'exploit elettorale del 4 marzo.